Ciao a tutti, oggi siamo di nuovo con la puntata della Macchina della Musica Potete trovare questo, questo, questo nostro canale radio direttamente su Youtube alla Macchina della Musica Così si chiama il canale Poi siamo anche su Facebook, abbiamo la nostra pagina e si chiama anche esso la Macchina della Musica E poi ci trovate anche su Zip Shade. Dove uh, tutti i giorni caricheremo tutti i nostri video e le nostre dirette radio che sono molto divertenti E anzi vi dirò di più, la settimana prossima troverete il nuovo video di Maga Zaza. In pratica si chiama In Cucina con Maga Zaza. Matteo ci vuoi dire un po' uh, di cosa si tratta questo nuovo video che, che pubblicheremo? Salve, <ride> eh, io sono Matteo su so DJ Uh, alla parte tecnica faccio anche la regia del, del programma Allora, per il fatto del video uh, Parliamo uh, Della maga Magazzazzà uh, uh, Magazzazzà in cucina uh, Sì, ma di il nome del, del titolo del, del video uh, Il nome... In cucina con la Magazzazzà In cucina con la Magazzazzà Vi <ride> farò uno sketch Uh, tipo vecchia, che racconterò la cucina della Maga Zazà. Sì, ma ricordiamolo è un video, non è una diretta radio come questa. È un video, si. Sì. Quindi un video. morirete dalle risate. Sì, vi schiatterete dalle risate e ve potete vedere anche la mia faccia. Finalmente, la faccia della nonna Zazza! E non ve lo consiglio, <ride> vi potrete spaventare. An anzi, ma ricordiamolo: su YouTube abbiamo caricato lunedì. Il video che, dove c'è l'intervista alla Maga Sarebbe? Ah sì, certo <ride> quella, Quel <ride> giorno per... che abbiamo fatto la pizzata E eh, io ho fatto la parte della, della vecchia E ha rotto pure la fontana Sì Quello era improvvisato <ride> <ride> Oddio Noi dimentichiamo Allora, che... diciamo ai nostri cari ascoltatori del nostro programma di cosa si tratta il nostro programma radio è in pratica noi abbiamo ehm, è proprio come una diretta radio soltanto che la, avete, la potete ascoltare direttamente su youtube zip shake oppure sulla pagina facebook la macchina della musica eh. ok e eh, questo già l'abbiamo detto sì. adesso il programma che facciamo ora è dedicato alla maggior parte alla musica dance quindi parleremo soprattutto di musica dance eh, del momento e i nuovi dischi che sono usciti da poco. Ah, ma noi siamo proprio scostumati, abbiamo dimenticato... Do, mai di... dimenticato di salutarmi all'inizio? No. Hai dimenticato di dire la musica? No, abbiamo dimenticato che abbiamo in, uh, come ospite la maga Zazzar. Come, come ospite la maga e poi, poi abbiamo uno sketch di Rafflina Aranato. <ride> Che non è potuto venire oggi alla radio e ci ha mandato questo messaggio per, per via segreteria telefonica segreteria telefonica. Cioè, si è chiamato alla segreteria telefonica è rimasta però. Un dal messaggio. Messa però dal messaggio, messaggio. La, la, la persona sarebbe la raffina rannata. La, ah, allora. la vecchia raffolina rannata è molto ingazzata a livello forse di soldi. <ride> no, forse ce l'ho col mondo intero. <ride> col mondo intero, che ha detto che non ce la fai più. <ride> Samurano ok uh, noi partiamo con il primo disco Flavio CICI featuring Amesca Run Away Io credo che me ne vado a casa perché oggi c'è la puntata di Maria De Filippi a uomini e donne No! Si sì, la old edition No, Maria De Filippi no! No è così simpatica sta seduta sullo scalino No non è possibile Hai perso punti Vedi che lì si amano si adorano e poi c'è Tina la vamp Chi è Cittina? Tina la vamp No, no, no, non mi va proprio di vederla i i, Allora, i programmi di Maria De Filippi Sono noiosi per me Non mi piacciono Oddio, quelli piacciono a tutti Tutti il mondo Quelli pagano per vederli Mi stai insultando? Sì Non è molto divertente Ascolta Ma perché tu cosa pensi di Maria De Filippi? Allora, Maria De Filippi Io penso che... Una, è una brava presentatrice Perché presenta pure Però Maurizio costante Ogni tanto si fa vedere Sta sempre seduta in pubblico Sì saluta ma non presenta Saluta solo e poi guarda come Ogni tanto interviene se la situazione div no, Diventa critica veramente interviene per trasformare la situazione Calma, l'acqua calma la fa diventare Tipo uno tsunami Sarebbe? Lo tsunami Ah, lo tsunami <ride> È una Grazie, sorta no. di, di maremoto. Bravo. Ha imparato una cosa nuova Matteo. Uh, che bella! Non abbiamo l'applauso nella regia, altrimenti l'avevamo messa. <ride> piano piano diventeremo sempre più professionali. Sì, sì, diventeremo più professionali, metteremo l'applauso, metteremo il pernacchio, metteremo qualsiasi cosa che ci possa far ridere. Allora, ricordiamo un attimo ai nostri radio radioascoltatori. Se qualcuno di voi vuole venire ospite in radio oppure vuole essere telefonato durante la diretta mm. uh, può direttamente iscriverci su Facebook alla pagina, uh, la macchina della musica. che ne cosa, puntata di un sketch qualcosa per ferriti altrimenti non mi faccio entrare. Avete capito? Io sono un mago genero d'Aurea. Aiuto! Sto d scherzando? Ragazzi, <ride> ci serve uno psicanalista per Matteo. Oh, Però non mi serve niente perché... perché io prevedo il futuro e... il passato? Il passato, il presente e anche l'antichità. Oh, veramente il futuro <ride> lo prevedo io. <ride> Però lo faccio bene, eh? dai, ma cosa genero D'Arno. Adesso lo prevedo Una... io. L'ultima cosa voglio dire poi... Allora, io ho saputo, caro Fabio, che tu... Hai toccato il al nostro uomo. <ride> Ma non diciamo stupidaggini. Adoro le donne. <ride> <ride> <Tu lo sai. ride> Vabbè, dai. Adesso prevedio il futuro. La prossima canzone che metteremo in onda è di Get Si chiama The cioè, Get Lucky. Eh, e, chi mh... la fa questa Get Lucky? Soggetto! <ride> Complemento e fermo. <ride> Allora, Get Larghi Get Net Get Largy, Get, get, get eh, Largy, dai. the punk eh, esatto <laughs> Hai vinto Largy, Get Largy, Get Largy, sembrate queste queste. Sono. Canzoni. è una musica che non si sente generalmente per radio, anche perché poi una delle più belle discografie, queste. queste canzoni. Queste Allora ti dico, le ti dico una cosa, la, la canzone che abbiamo appena ascoltato, quella là di Daito, quella è una delle mie scoperte. Discografiche. Sì, perché non si sentono canzoni come, come queste. Sulle radio. Infatti. Però eh, tutte le canzoni sono disponibili direttamente da noi. <ride> <ride> Dai adesso di cosa parliamo, caro Flavio? Ah, ma scusa, ma magazzo è proprio una scostumata. Deve stare qui un'ora fa. Dove sta? Perché non viene? Come? Dobbiamo improvvisare? Perché c'era lei. Ah, ecco arrivata. Avanti! Scusa, buonasera! Zia Felino, voi dovete, dovete, dovete stare qui già da molto tempo. Eh, ci fatto un po' tardi, mannaggia, umani come, mannaggia. Eh, Devo... Almeno salutate un poco i telespettatori. Telespet... Salve a tutti! Io non ci ho fatto apposta qua tardi, mannaggia. <ride> È capitato. Eh, mannaggia, umani come, mannaggia. Dite, cos'è un diavolo di chiù? mi me sicuramente, ha provato, no, ma voi avete aggiustato la fontana come ehi io sono bravo a aggiustare l'unica cosa che faccio a cucinare come non sapete cucinare? e noi eh... Eh, è non ci posso fare niente Perché a me mamma non mi ha non mi ha mai imparato ah capito no perché in pratica eh, lei doveva fare avrebbe dovuto pubblicare un video proprio lunedì prossimo mm. uh, ah no è oggi qual lunedì prossimo oggi oggi è stato pubblicato il suo video mentre cucinava uh, che si chiama infatti intitolato in cucina con Maga Zaza. allora prima di tutto allora il video Uh, è se stato pubblicato no, il video è stato pubblicato sul su, sulla su sul, sul, sul youtube <ride> <ride> <ride> <ride> allora uh, Serafenina uh, voi avete pubblicato un video oggi pomeriggio stamattina uh, dove che è intitolato in cucina con maga Zaza quindi se non sapete cucinare come avete fatto questo video allora uh, verità, hai eh, visto un libro che ha ricetta in coppa e io ho giunto per forza perché io uh, non sapevo come, come va a cucinare ma andai a cucinare in cop no perché <coughs> avete cucinato la torta Kinder Pinguin, eppure la torta Kinder Pinguin non è disponibile sui libri di ricetta non mi avevo, dai, tagli in un libro a cosa secondo te che si lì e ci sta Me l'ha data e mi abbonandomi a Ah, come si chiama? Eh. Uh, Rosetta Anzata. <ride> non si lavava presumo. No, non si lavava, se neveva pure gola Ah, e ci racconti com'è andata questo questa cucinata, diciamo così, presso la vostra abitazione come andate? andato? e come è è tutto abbastanza buono, la sarà, e mi ho fatto la cosa, la roba la signora vicino <ride> e eh, sta così buono, buono, buono, però, poi io non ho preso, è vicino a me e eh, sta così, io tengo no, no panze, eh, no, non voglio i pants, non ce la faccio più, eh. Ah, eh, come avete preparato questa ricetta? Eeeh, come si prepara sempre con. l'amore? No, dicevi ingredienti principali, tipo non so il pane di Spagna, cosa avete utilizzato? Ah, eh? come ingredienti, cosa avete utilizzato? A parina, l'uovo, il latte, tutto cosa. Ah, ecco, forse si è dimenticato gli ingredienti, è vero? Anche perché io ho saputo che poi una cosa. No, in questo piatto. L'unico piatto più che altro che sapete preparare è una mille. Ah sì, io ho vero fatto. Infatti quando vanno a gente a casa migliore e sento che loro stanno, sono nervosi e non riescono a dormire, io ci faccio una mille e loro penso, stanno buoni, stanno bello sincero, stanno sistemati. Uh, stai arrivato, stai stendo? Perché stai sostendo, mannaggia? Cerca di riprenderti mannaccio manicomio Ascolti fenina. E come no quindi non ha mai offerto il caffè in vita sua No, allora io ho fatto la campomilla Perché io tu la campomilla sta ci fa il caffè non mi hanno mai imparato Scusatemi ma io non ho capito ma tu non il messaggero, <ride> io non so. Cioè, io vengo qua, non ho missione, mi interdistorno. Ma poi, alla fine, uh, vedi che facciamo come io, non è col prami, Io e me, nessuno mi ha abbandonato a cucinare. Purtroppo, non ci posso fare niente. Ah, abbiamo capito. E eh, giustamente, zia era felina, non sa cucinare. Però, allora vi potete fare due risate con il video. In cucina con Maga che è stato pubblicato proprio stamattina. Il libro In Cucina con Maga Zazà? Sì, ed è disponibile direttamente su YouTube La macchina della musica. Su Facebook, se vi iscrivete alla pagina che si chiama La macchina della musica. E poi, terrafenina in che sito più troveremo questo video? Come siti di video, io cerco su YouTube Comunque, poi non lo so. Ma Ah, pure, mi sono dimenticato, la memoria corta tengo Però GpShade, io ho giocato tanto, pure, però non, è, non si carica nei video, si carica nei musica Non, non mi ha bregato a me <ride> Siete capito? E anche su Facebook E anche su Facebook, sulla, sulla bacheca, sulla pagina, tutto, tutto bisogno. Chiara Felina, ma Facebook eh, lo vede? Lo vede io? Sì, perché alcuni telespettatori, radiospettatori ehm, volevano aggiungervi su Facebook. Oh vero? e eh, chi è? Eh Ci sta tipo eh, Raflinara Rannata. Ah, Raflinara Rannata, Eh come Masocchio, che la vecchia vaiazza, là, che fa solo il lucco, se uno fa solo il bordello. O marito, o diciamo... marito, o marito, che la o marito, o marito, o marito, o un po' Che un po' arrabbiata Sì, un po' arrabbiata con la vita dici che ho marito non sta buono vuoi soldi unità, addirittura non è a me Certo che mi cercavo 500 euro Io ti metto 300 euro in pensione Ma non da me per 500 euro E qui mi faccio poi Perché l'ho di 200 euro E qui cazzo mi faccio E quindi diciamo sta sedata di soldi Ah. Ma non sta in pensione Arannato invenzione no come sta sta, sta invenzione però è più poco che meglio per riuscire a per andare però che da di spesso un gol lavo per e da papà a luce da papà a fai e da papà a un marito che non sta buono là e, che non funziona buono e si dice che c'è cattivo e, e no perché un marito che non sta la sua venerata età eh, Vuoi ancora scopare, ancora brillare, ancora forte. Mmm, signora Fellina, siamo in radio e non conviene essere così volgare. Esatto, infatti io voglio in con contenere e voglio annunciare la prossima canzone che, che è pesante e a me mi piace pure a me subito il nuovo pezzo di Ponte uh, cuscetti. Voglio annunciare. Sì. Sì. Di musica! Musica! Oh, oh, musica! cosa parliamo, caro Flavio? Ah, ma non dobbiamo ascoltare il messaggio registrato in segretità telefonica che ha lasciato Rafflin la Arannata. Ah, certo, è arrivato il momento di ascoltare quel famoso messaggio. Cosa ne pensate voi? Lo vogliamo ascoltare? Sì. Sic siete sicuri? Sì. Mi manca di te la finale. Andate. Ok, allora andiamo al via al messaggio. Ascolto messaggio. Flavio, eh, è un po' incazzata la signora Avrei un'idea? Eh? Avrei una piccola idea Quale? Vogliamo telefonarla per chiedere come sta Eh, andiamo dai, chiamiamo questa signora Parlo io o parli tu, Matteo? Come, dai, mo parlo io, dai Ma nasci tu perché ho paura di questa Eh, sì, è un po' incazzata la signora ah. Bisogna essere molto cauti Uh, scusate Rafli, non era Sì, non Allora, noi abbiamo ascoltato... Siete sul... Prima di tutto nel programma della macchina della musica Buonasera, io sono Matteo su DJ E io sono Flavio DJ, buonasera eh. Bu buonasera. buonasera! Allora... Allora, volevo, volevo... domandarvi un paio di cose Volevo capire perché avete mandato questo messaggio Che ce l'avete con il mondo intero Buonasera! Allora... E picchia mia, che ti è sempre la già! Non c'è ha mai fatto mangiare niente! Ehi, aspetta a me mi hanno fatto schiacciare un coppie panni! Io la mi panni e loro non mi fanno male! Abbiamo capito, signora. Però vogliamo, vogliamo sapere: Perché ci siete mancati qui alla rada? Noi vi, siamo, vi abbiamo invitato! E' siete... Almeno eh, Cammino, come cresce, come vengono, te. E merda, come vengono, come vengono, come vengono, come... Ci state facendo morire di risate e qui dall'altra parte Flavio sta buttando il fake per terra. Cioè, voi, voi dovete finire di stare. Ma eh no, che <ride> <lo lego>. <ride>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 <ride> avete ragione signora dovete prima guarire la vostra gamba, deve essere in forma per le eh, che è la tibia che non ma... vi fa male signora. ma sei andato dal medico la tibia! la tibia è la cosa fa male perché non è una loro pazzesca non c'è la faccio più ma è stiso ma se mi sono poco la fuga con la corsa e sono molto più fresca abbiamo capito signora abbiamo capito signora la fulina era Vabbè, eh, che devo dire? Allora, la prossima volta cercate di non mancare. Sì, perché vi aspettiamo affettuosamente. vogliamo farci due risate con i vostri sketch. Ci avete sentito? io sicuramente non mancherò. Però è cosa per me, mi fa male. Sì, mi risponde una cosa. <ride> saluta tutto quanto quanti e a prima, la roba. E' sinceramente, poi gli dici pure una cosa, che le scosse che mi spostano sempre con un polo balcone. Poi gli dici a tutti i calori, ma che qualche uomo a loro non deve sentire, ma che gli dici sia, e poi c'è un po' più di <ride> più. Ok, abbiamo capito signora. Hanno, penso che il vostro messaggio andrà in, per radio e sarà ascoltato da queste persone. Speriamo in bene, Attica. cara signora. Era venuto tu? E se non le so scosti, io faccio una cariccia e <ride> ti faccio un pezzo di cariccia. Ok, signora, noi ci salutiamo perché dobbiamo andare in onda il prossimo pezzo. Te lo saluto pure io. Te saluto pure io. Te la tua nonna della... della... <ride> La tua nonna del moderno! <ride> ok, signora. Uh, noi ci salutiamo, buona serata e buona guarigione. Grazie, Grazie pure pure. buona serata! Arrivederci, arrivederci, arrivederci! Arrivederci, arrivederci! Adesso noi annunciamo, la signora molto simpatica, ci ha fatto schiettare di risate Anche se lei non rideva perché era un po' nervosa noi... Adesso noi ci ascoltiamo il disco di Livio no? Stai <sussurra> ascoltando la macchina della musica Musica, oh, oh, oh, musica! E Adesso c'è un nuovo scherz allora, adesso chiamiamo a Giuseppe Sale un No, amico. Giuseppe, Pepe ah, Non sì, commoziamoci Vabbè, Sale, Pepe, la stessa cosa Ok Adesso lo chiamo Shh. Vediamo se risponde al telefono Questo personaggio Non è partita la chiamata Eh sì, facciamo solo dei eh. guai <ride> E se è tutto normale, tranquillo <ride> Ecco la chiamata Vediamo chi risponde al cellulare eh, parlo con Giuseppe Zucchero. Ma Pepe! Buvo, Giuseppe Pepe! Oh, oh, non mi scrivo! Ah, no, in pratica sei in trasmissione sulla macchina della musica. E oh. c'è anche Matteo. Matteo su DJ. Mi presento. Tu sei? Giuseppe Pepe. Giuseppe Pepe. Mi ha parlato di te. Ha detto, Mo chiamiamo in diretta. Il nostro carissimo amico. Ascolta, Giuseppe Pepe, hai qualcosa da comunicare ai telespettatori? Ah, faccio luogo, <ride> Grande! <ride> Solo questo? Dove andate no, Stavi dicendo? No, niente. Così, comunque mi fate uscire il radio adesso. Per la verità è un programma in podcast. Quindi se sbagli qualcosa tagliamo <ride> Ho capito, ho capito eh... Allora, io pensavo che diventavo famoso Ah no, ma infatti diventi famoso in tutta la diretta YouTube, eh... Facebook Zipishare, tutti i siti di... <ride> <ride> Grande Io come l'ho vista la faccia del cazzo Eh. Sei sì, tu Matteo è Non è, è vero belle. Ma te la conosce molto bene la faccia di cazzo, ma si guarda allo specchio. Eh, ne ho viste un sacco in mezzo alla strada di faccia di cazzo. Sta oh. pure Pino, Amici, di faccia di cazzo. Ah, eh, è vero. Dobbiamo chiamare Pino dopo. Eh, questo vuole chiamare tutta la rubrica in due ore. Eh, se, se, chiama, se, se, chiama Pino, ha, se chiama Pino, non la finisce più. Ah, è vero, non stacca. So. Beh, perché è comico. Ha un credicione. Eh. No. <ride> Ha un bellissimo vestito, Pino. Appena avremo la foto la metteremo direttamente sul prossimo video di YouTube. Eh. È un fotomodello questo ragazzo, non lo riesco a capire. Cioè È, è gay veramente. Cioè... Non è gay, tiene proprio la a terra. È ah, omosessuale. C'ha un po' la polvere sull'orecchia Provocante eh, c'è cioè, la, la, la, la prima curva ha fatto con la retta a terra ah, allora c'è chi chiuso a fare la povera stessa facendo una curva eh. sì, <ride> ma Giuseppe ho saputo che l'ultima volta che ha visto questo sottospecie di cuo di essere umano era vestito con un vestito tipo papa eh mi sembrava come Giovanni ventitresimo <ride> tutto in nero poi tiene <ride> questo appellino del 1755 Ah, ti è fatto con un Eh. Ma che se metti sta? Forse ce eh. eh. lo toglie, forse c'è anche il fuoco di melone. Buono, so mangiamo, che mai è eh. stata. È eh, estate, come? Estate sta fuori? Che bella estate, guarda. In senso ah. ironico. <ride> c'è un tempo, un sole che spacca le pile. Si, sì, come no? Guarda. Oh, oh. Sto spaccando più il spalle. Be Bellissime. <ride> Questo si, sì, stai Ma scassando i palma. Ascolta, um, uh, Giuseppe sale. Giuseppe pepe. Ah, già, Giuseppe uh, pepe. E dalle, con sale, pepe, zucchero e cannella. Oh. Allora, ascolta, qualche volta verrai in trasmissione. Non ho capito. Qualche volta sarai nostro ospite in trasmissione. Ah, faccio Ah vabbè, allora nelle prossime volte lo invitiamo, dai. E' benvenuto. Anche perché poi ti presenteremo la Magazzazzara, Felinara, Nata, eh, eh, eh, eh, Zegarmella. E' la diccione. Ah, diccione, se dobbiamo fare un video. Eh, lo porti qui, lo eh, Dialoghiamo su di lui, cioè... dopo chiudere la Sai qualche parte che non prende la linea, Io. Eh, qua non si sente bene, non si sente bene il cellulare. Eh, non è eh, si... la stanza mia. Eh, ah. A mo si sente bene, quindi stavo dicendo. Ma no, niente, ha detto lo presento io, però se viene lui, eh. Eh, la trasmissione la tolgo la mezzo Eh, ah. a fine che ci, censur ci censurano tutto. eh Il problema è che ti dovresti far accompagnare col suo motorino, col suo scooter. Anzi, ah. con la sua super moto. Eh. <ride> Che moto. Che moto tene? Che moto ha questa? un la 7.50 con Coscorze vicino ai. agli specchietti. Bellissimo, guarda. Oh. qua tipo Napola. Ri <ride> mezzo 10 cultini là. Fanno <ride> sette ore e mezzo non fanno di. Sette ore e mezzo? Per fare un chilometro. Ma sette ore e mezzo, <ride> che tene ne, che sto? Che te Un monopattine! Dato... <ride> Ma che a quella vada da portare a pera? No, Liss! È il vagano, tu non si Sì, arrivate due stanotte, è? È <ride> Quindi Questo... mi dovete imbarcare una settimana prima. Giuseppe, tu di dove sei? A Ah, eh. Sono 25 km anche là. Calcola che. Non so. Ah, sono un mese! Mi stanno i pavando! Sono un mese! Eh, per i miei pavano sono un mese! Allora poi si un'altra cosa fatti offrire il biglietto da Pino Perché lui è molto generoso Prendi il treno direttamente la linea Napoli-Salerno <ride> Esatto, va <ma> meglio <ride> Però Pino puoi metterlo Pure sui binari se qualcosa Vabbè eh... Allora signor Pepe, mi raccomando Venga qui nella nostra trasmissione Insieme a al... quell'essere umano Com'è che si chiamava? Uh, Pino Ah si sì. Ah Pino si sì, Pino Pino Pino, Pino cos'è? Come? Il Pino Boy. I Pino <ride> Boys I Pino Boys Io conosco i ricchio Boys <ride> eh, Le ricche Boys eh. <ride> Comunque siamo quasi sicuri che Pino è ricchione Mi eh, raccomando non lo butta, diciamo butta in giro. Andando, mi raccomando non lo diciamo in cino Tanto qua siamo giusto pochi fra di noi Siamo fra di noi Da amicizia, sì. Ah. sì giusto fino adesso 37 ascolti <ride> Va bene Giuseppe allora eh, noi ti salutiamo Continuiamo con la diretta Mi raccomando vienici a trovare Va bene allora ci vediamo la prossima volta Ok Ci, ci conto oh, eh Ci conto Va bene ciao belli Ciao, ciao. Allora, dopo questa bella chiacchierata con Giuseppe, noi vogliamo continuare con la musica quindi. Eh, eh... Ma la prossima volta quindi dovremmo aspettarci Abete che viene a trovarci. Sì, <ride> <ride> Abete, Pino, Pino E che i nomi non ci sono molto. Allora, ehm... ci... mi state imbregando di nomi, non ci capisco più niente. Adesso torniamo a noi. Annunciamo il prossimo disco. Questo è un disco che a me mi piace tanto. È una produzione italo, sarebbe italiana. Chi è ignorante di termini. E lo annunciamo adesso. Gianci Cappai. tornati alla macchina della musica, ci stavo facendo vedere la casa, <ride> molto... molto bella e um, è fatto tutto a mano, quindi complimenti a Matteo. Sì, complimenti a me! <ride> mi complimento da solo! Vi dico, vi faccio sapere un po' di cose. Uh, ha, ha fatto un orologio con la chitarra... Ha preso una chitarra e l'ha trasformato in un orologio. Non è una chitarra, Era già un orologio che ho trasformato in chitarra. <ride> <ride> e vabbè, insomma là. Poi è riuscito a fare tanti disegnini molto belli. Quindi complimenti a Matteo. Poi li metteremo su... Su Facebook le foto <ride> Ok Adesso passiamo ad un argomento più serio uh, Parleremo delle news Le news? Dovet sì Dovete sapere che oggi in Turchia Il popolo ha protestato Ovviamente uh, cioè, La novità è che anche Al nord di Ciprio Hanno protestato Hanno protestato? Sì hanno protestato Perché? E' per contro il governo Ah, ma fa piacere Almeno si fa un po' di guerra <ride> Ma in Italia è vietata la guerra No, non è vietata niente Dobbiamo fare guerra perché questi giovani di oggi Devono lavorare E devono, devono, ci vuole il futuro Il futuro per i giovani Tutti questi vecchi se ne devono andare Ma tu lo sai che adesso ah. cambieranno la bandiera italiana? Eh Metteranno sempre la bandiera così com'è Ma dove sei il bianco Metteranno una tasca la tasca, perché? Perché è la tasca dei politici che si arricchisce Eh, esatto Però c'è da sta pure un, il segno dell'euro sopra Che è molto <ride> più carina Eh sì, infatti <ride> E hanno fatto anche il 5 euro nuovo Che tutti quanti pensano che sia falso Ah, eh, poi il 5 euro nuovo l'ho avuto anche io E devo dire che È un po' diverso Rispetto a quello là che si vede tutti i giorni Però non, non ne vedo molti in circolazione Sinceramente che sa che al fine hanno fatto? Ah, beh, quelli mentre non circolano in tutta Europa. Però dicono che nei distributori negli, negli. Eh, ne, negli, scusate. <ride> <ride> è un errore grammaticale. Nei distributori eh, della benzina, delle sirette di, di, Dicono che no, non se lo prendono. Per, perché lo danno per falso, ma non è falso. Andiamo bene. Va bene, passiamo alla prossima news. Questa volta si tratta di Napoli. Quindi la città qui vicino. In pratica ci sono stati quattro ship in 4 ore e alla fine è stato arrestato il rapinatore. I ship. E quanti erano lunghi sti ship ci hanno fatto? Ce ne hanno fatto un bacio, ce ne fatto uh, un gun, ce ne hanno un due cool. Dove gli hanno fatti Ma... questi ship? Ma no, lo ship, graffio. Ah, il graffio, eh. È... No. I ship, il ship. Questa no. parola a me mi confondo perché quando uno mi dice ho fatto lo ship, mi fa capire che qualcuno ti ha che, che ah voglio ora che magari si è incazzato oppure che non so, vecchio la vecchia che si è ingazzata ci sono fatta la borsa no, vabbè, in effetti volevano rubare, hanno fatto quattro rapine eh alla fine per le rapine Cos'hanno hanno di... rubato il caramello la nonna? eh, non lo so perché non ho visto interamente la news confesso <ride> il mio peccato devi vedere tutte le news, noi dobbiamo capire il motivo perché queste persone fanno questo Ah beh, ma ti sa il motivo per quale Perché cipano. io se faccio una rapina, perché c'è bisogno di una caramella Basta andare vicino alla signora Signor, avete una, avete una caramella in mente? E che la, la signora coppa mane: Mi risponde Ehi, voi città, un insieme Tengo la caramella in mente Veramente stavo facendo direttamente cosa Ho metti la caramella <ride> e, um... no, Comunque non hai capito la battuta che ho fatto sulla caramella in mente No, non l'ho capito benissimo E eh, non hai commentato <ride> Vabbè, non fa Leggiano niente Meglio yeah, non commentare Mi sono a collera Ah, signora, mi preoccupate Ma quale signora? <ride> oh. Dai Passiamo alle, alla prossima news Questa volta però si tratta di Avellino. Mm. Abbiamo deciso di uh, inserire le news campane In pratica un uomo vince con 20 euro mm. Ben 5 milioni Milioni? Milioni Ma milioni che cosa? I pacchi i paccheri. No, di euro Ah, di euro Ah faccio cucurata. È un euro vincita mondiale Ammazza, oh È una vincita mondiale Quanto ha vinto, scusami 5 milioni 5 milioni di euro Secondo te che ci ha fatto con questi, tutti questi soldi? Questo non lo so Ma farà bene a qualcuno? Di sicuro Non dire Fai peccato a dire queste cose Ho bestemmiato non No, no, hai bestemmiato <ride> perché Ma secondo te, no Uno che prende 5 milioni di euro, secondo te da qualcosa ai poveri Io penso di no Non lo so perché non ho mai vinto tutti questi soldi Io penso di no Altrimenti in Africa non ci sarebbero tanti poveri Veramente stiamo pagando Grazie ad alcune associazioni Da ben 10 anni mm. Stiamo pagando per avere Un acquedotto in Africa Un acquedotto? E chissà perché viene ancora l'acqua a mano Ehi hey, ammazza <ride> sanno, sanno ancora i tempi eh, I tempi di 2000 anni fa I tempi di, dei romani che la gente faceva la sfola per andare eh, avanti e lo... indietro per prendere l'acqua, mettono la giarra in testa eh, e tipo... la portano fino eh, ai Sì, campi. Eh, tipo eh, tipo paesi pavani, qua. <ride> <ride> Non parliamo di questa cosa, no? magari in un'altra puntata faremo, commenteremo un po' la città Mi di Pagani dire un piccolo... e I magnifici musei che ci sono. Perché veramente ci sono dei, dei siti archeologici Archeologici Scusami eh Ar Dice così Archeologici Archeo Archeologici Archeologici Archeologici <ride> Sto guaiato a parlare Non ci fate caso eh, Comunque basta che te capite Ci sono veramente delle cose da vedere che sono veramente interessanti Dovete sapere che la città è uguale agli scavi di Pompei Uguale proprio no È un po' più moderna <ride> Non buttando proprio la prendere da Giove. Due, trecento anni in più, dai, gli diamo. Direi massimo 100. No, sono troppo, 100. sono troppo pochi. Sono troppo pochi. Ah! Non offendiamo una città che è bellissima. Anche dai. perché uh, in questi giorni troveremo anche un video direttamente sulla pagina di Facebook, uh, la macchina della musica. Eh. Dove ci sarà un'intervista a una persona che passava per uh, il paese <ride> <ride> faccio, faccio, la, faccio la risata no. di, di Peter Griffin ecco. <ride> Non diciamo cos'è ma presto lo troverete Quindi visitate tutti i lunedì questa pagina che troverete sempre novità Comunque passiamo all new, alle ultime due news è scomparso il busto dal conservatorio, il busto dal conservatorio. Il busto? Eh, ma il busto, scusatemi, se lo mettono sul pene. <ride> Passiamo avanti, Io, che io mezzo. sono. <ride> io mi sono trasformato in Magu daurea E ho scoperto una cosa, caro Flavio, su di te. Che tu. Cosa? Che tu hai rubato. Cosa? Hai rubato tua nonna. Sì, in pratica ho rubato mia nonna perché stava da sola in casa e l'ho portata a casa mia. Posso sapere perché l'hai fatto? Secondo te una persona vuole stare da sola? Non ho capito questa cosa che tu hai detto, scusami, ripetila. Mia nonna stava da sola in casa, senza nessuno. Ho capito. E quindi quella povera Cristo sono andata a prenderla e l'ho portata a casa mia. Ho capito. Ed ora vive felice. Comunque l'ultima news e poi ci mettiamo i brani musicali che sono più divertenti delle nostre stupidaggini No, non li mettere Io ti voglio confessare perché tu sei un peccatore, un mariolo E sei una persona che a me non mi piace, ma non mi piace proprio Vedi che nessuno ti ha invitato alla trasmissione quindi te ne puoi andare Ok, allora ci vediamo nella prossima puntata e dedicheremo una puntata a me stesso Okay. ok, arrivederci. Quando ti inviteremo però. Arrivederci. Arrivederci. Io sparisco. Comunque torniamo a noi Matteo. Uh, qui la gente viene, si invita in trasmissione. Io non lo so. Si auto invita in eh. trasmissione. Si invita eh. da sola. Eh. <ride> allora, un'ultima news e poi lasciamo le canzoni. In pratica, lunedì scorso c'è stato uh, lo sciopero in Campania. Lo sciopero di che cosa? Della fame? No, dei Della mezzi, dei mezzi di, di trasporto pubblico: ah. treni, funivali, sì sì, sì, sì, sì, lo so. Ferrovia. Ma è vera questa cosa? Poi non lo so. Sì. E eh, come avete fatto a viaggiare con gli scioperi? Eh, siamo stati a casa. Pensa che la sita, Sita Sud, mm. ha scioperato perché ha avuto. Non ovviamente questo mese, perché sono stati puntuali i pagamenti. Ma niente di meno hanno superato perché hanno avuto lo stipendio con due giorni di ritardo Ah E poi c'è gente che non tanto lo prende per, proprio Tanto per cambiare Sì perché poi la gente che non prende proprio lo stipendio O qualcuno che lavora in alcuni eh, ad, certo. In alcune aziende dove vengono pagati dopo due mesi eh, Giustamente sono più in... Più? Più? Più che cosa? Eh no dico giustamente Non, non dicono niente perché sono poi di li licenziano. no? Eh sì, non si possono ribellare eh, Perché o must E sempre o must O padrone E sempre o padrone E chi lavora nei posti pubblici? Eh <ride> Lavora nei posti pubblici? Eh, nei zita... posti stat statali però No, comunque la cita non... non è statale Però è pubblico Ah, è pubblica, sì E fanno sciopero per due mesi di, Due, due settimane Due giorni di ritardo E fanno ritardo. sciopero come fanno tutti quanti Gli altri quando non vengono pagati E quando non vengono Per due giorni di ritardo. Meglio dire, eh? Per due giorni di ritardo? Per due giorni di ritardo è una cosa un po' eh. un po' troppo sc cioè troppo scombustolante secondo me. Perché non è possibile che due giorni di ritardo questi vanno a scioperare. Appunto, dico, è e gente è, che non vende mai. E bloccano, o bloccano. la gente, I lavoratori. Per, i lavoratori e gli universitari che vanno in università che hanno bisogno dei mezzi pubblici obbligatori. C'è gente che ha saltato l'esame per colpa di questa cosa. Eh, chi poi Logicamente pensano ai cavoli loro. <ride> non è che pensa ai cavoli di quelli che devono andare a fare l'esame. Basta che prendano loro lo stipendio. Anche perché si può aspettare eh, due giorni per uno stipendio. Esatto, quindi... C'è gente che lavora nei privati, nei privati. Eh, non, lo non lo prendono da un anno lo stipendio. Eh. <ride> esatto Vabbè. che lavora gratis. Vabbè, raga, torniamo a noi, parliamo. Eh, torniamo seri, torniamo più allegri, perché adesso ci ascoltiamo... Uh, una bella canzone Anzi due canzoni La prima è Ola, I'm in love E la seconda è Remix of the One Republic di Alesso Ok la della musica! Musica! Bu bu musica! Buonasera Buonasera io ho giocato la forza dei sfighe, loro non lo so, però uh, purtroppo ma ci sono stati io, perché voglio parlare già parlato ci in. ho invitato come una che mangierà a me sta cosa, mi stupito a sopravvivere ancora non è arrivata a è già arrivata eh, mannaggia la capetura, mannaggia ah, cazzo mi fanno niente a fare cazzo! ti do, a fa mucca mannaggia, uomani come, mannaggia cazzo è già fatto tutto a parte Ehi, mi sono tutti innaio, tu ti fai qua, io che sta qua sotto Che non è buona propria Allora, io mo prima di tutto Che mi ti fai venire a fare? Non ti Allora, mo prima di tutto eh, Io ne voglio voglio chiedere un favore a te Perché io non ne so ci questa cosa Lo sapevo che questi mi, chiede, mi chiedevano un favore prima di fare Allora, a me mi sono pensato a ricetta per fare la pizza Signore, sono ti sento non sapete cucinare! Beh, io ti ho detto, io ti ho chiesto, solo! ti ho chiesto, io ti ho a cucinare, visto che allora, um, io ti ho chiesto, io a ho chiesto, io ti ho chiesto, io ti ho chiesto, io ti ho chiesto, io ti ho chiesto, io ti ho si io ti ho chiesto, io ti ho chiesto, io ti ho chiesto, io ti ho chiesto, io ti ho chiesto, io ti ho chiesto, io io e dici a me lo due, io, dici a me tutto cosa tu... Tutto se... Io ando da San Ume, da San Ume a cazzo sotto... Eh. Titina anche a cazzo Eh, che c'ha fa? Eh, dice la signora Titina, mi ha mandato a zigarmerina Avete già pigliato la farina, ulivo! Niente di più! Niente di più, è già pigliato! Ah, lui! Ah! E eh, vabbè, no, allora, ora facciamo la piccola, giovane e sette, facciamo la piccola! No, aspettate, aspettate un momento, voi sapete che faccio la camomilla! Ma vi spiego un nome, Sapete quando mettete l'acqua? Come facete la camomilla voi? Eh boh, io a camomilla metto l'acqua in bolla Ma mannaggia un manicom, si telefona sono, non si sa bene chi cazzo sono Facetemi un po' E non lo sapevo chi cazzo è, ma che è un direttore Faccio di Ma comunque Non sa se è che io, un metti il mercato storto e qua faccio di una vacanza Bella canzone però, mi piace ma perché ok, noi non vediamo tutti di in discoteca una volta? Non ci capite? Però non ci capite, ma non ci sono i tuoi telefoni di merda, <ride> me ne che ha spenuto. Sti facendo? Allora, sti facendo, allora, ritorniamo alla ricetta. Allora, noi quando puliamo, facendo la camomilla, ho l'acqua. Allora, stai dicendo così, a ricetta mia quando faccio... A camomilla? A camomilla, io piglio direttamente l'acqua che avrà sotto la fontana. E da E poi metto direttamente la <ride> no, no, caccavela, la no caccaveluzza <ride> Però piglio direttamente senza mettere il gas, per consumo sono a capavamo che lo costo il gas Vediamo a mettere il motel e io E tu non ti andare con me, mi scherzo il <ride> Ma no, signor cammelino, non si fa così, capo mio! Come si fa? Mi sento una pezzata, come i papà! Più, come si fa, capo mio! Ah, eh, non sono nascendo! Mi devi chiamare un giuretto! Se mettessi un'acqua! Che è questo giretto? Un oh, giretto che mi ha fatto aseso! Un oh, giuretto! Un oh, giuretto! Un eh, oh, giuretto, la ah, caccavelli! Ah, e di caccavelli? Io sono con la lingua, tu che cazzo sei? Sangramento sì! E' lo cielo superiore, ma del domino Ah, c'è stata il parante santuario, con uscita. Come? Con santuario e ma del con uscita. Come? E' la sua top Tutta casa lo prego Hai capito, allora scandinavo! ci mostro ricetta Allora, eh, mi è piaciuto! Ah, Mi ah. Ha mettito l'acqua, ah. ha mettito Coppa a fuoco mm. Poi, ha picciato Gas, mm. E la faccio di volo, ah. però quando faccio. E poi metti lì in due cose, in due. in due. in due. in due. in due. in due. in due. in due. in due. in due. e poi ci metti la camomilla in due. eh. Ha fatto ah. a far diventare giallo come una fischia. eh. come una girì a prima. eh. un po' sono lo stesso. per fare la pizza. Mi ti metto giretto, un groppa al fuoco. Eh, ma poco. poco poco adesso. Adesso giusto cavolo, non volevo, non volevo. Eh, so cosa c'è la roppa? La roppa limita, ma bazziscia. Ah, madonna mia, perché non facciamo le cose? Vieni tu a casa mia. E questiamo ci mi insieme a questa pizza e prima tutti gli amici e tutti i vecchi e tutti i signori che stanno in tuo quartiere nostro E ma cosa fa? Così, metto, così facciamo la sì. pizza, la ballata, la pizza burrata, ha ballato, oggi, ha ballato, la merando le carrine! Sto tornato normale! Allora, prima di tutto, io voglio organizzare un festino. Voglio organizzare una mega pizza, voglio scostare tutte cose perché io ho gente di vecchia malefico che ha già fatto invidia! Allora, e mi mazzai... invito pure a raffinare la notte! Allora, sono qui, Ma facciamo la pizza vediamo a signorina. La signorina Davidezza. Poi, venite voi, faccio facciamo una mega pizza! Tanto che la signora eh, Ginella, Ginella Pitella perché quando fai pizza, e mega pizza, sta sull'esso, in una casa. Noi ne siamo tre, quindi già è buono. Eh, vabbè facciamo Se ne abbiamo qua, 10 e pizzo, con tre persone lo facciamo tanto. A matematica non è un po' <ride> Ah, signora non sta buono, non ci faccio il caso. <ride> ma lo fatto in impurato. Ma a me, io non posso niente A me mi piace la pizza. Niente, ma non sei invitato, perché sei un bel vecchio! Tu sei giovane per fatti cose! Allora, a me non mi rompe la pizza! Senti, ma ne chiamare la signora, zia, ma che c'è già! I io ma che c'è già! ma che Eh, ma che sta ma quando faccio la pizza, faccio come si fa! Io mi scusate c'è che era, ma che Ma che la memoria conta? Eh, non so che buono, tengo l'alzheimer E allora ci vuoi ricordare un po' Ma non già Ma non Ma ne va tutte sì. sito? Ma non va? che non Ma che fa, Voi non ti di a fare una fatina a sé! Eh, va mettere, ma stendete, che già mi dato fastidio e mi muzzete a casa con un certo tuo Eh, ma metto la canzone, no? eh? Ma Ciao, ma... buonasera! Ma, ma, ma la, canzone, no? ma la Musica, Musica, oh, oh, oh, Musica Sato il disco di Vincent Martini Flavio, come ti è sembrato questo disco? Bellissimo, una bellissima musica stiamo mettendo Tu non sei amante molto di questo genere? No, allora, io ascolto un po' tutto Quindi anche questo genere ascolto quindi... E eh, l'adoro, mi piace come musica Però poi dipende sempre eh, Non mi piace ad esempio quelle canzoni che sono rumori Ah, troppo tipo minimal, come quei Bravo. come quella gente che si fanno. E poi dopo ascoltano un tipo di musica che che non ha senso, è solo rumore, è solo butetta. Sarebbero i piatti scassati. Eh, piatti scassati <ride> e stunate. e Messo tutti insieme. Eh, ieschi a non faccio, a <ride> paroppa eh, va in discoteca, <ride> poi dopo va in discoteca con questo genere di musicale, si fanno, si trovano nei delfini e paroppa dice pure che cazzo muorto. Me ne me dei delfini per i delfini in senso che vedete i mostri <ride> perché i delfini sono mostri non lo so Mi è, so un, mo è una... un modo di dire è un, una modo maga di... Zanzal, è un modo di dire il fatto dei delfini ah, io posso okay. dire ah, anzi lo abbiamo anche lì in figure nel <ride> programma della regia Senza il delfino, delfino con manga fa la posta abbiamo una foto con un delfino con un cane chi chiara a fuoco? che la posteremo c è, c è. su facebook così li potrete giudicare direttamente voi <ride> esatto vabbè andiamo avanti dopo questi due bellissimi ah. dischi che abbiamo ascoltato cosa abbiamo in serbo? adesso chiamiamo capellone capellone? e <ride> eh dai chiamiamo capellone chiamalo chiamalo <ride> Chiamalo, vediamo Aspetta. cosa c'è, cosa ha da dire questa persona Il nostro Peppe Fico, giusto? Sì, o Peppe proprio. Fica Peppe, <ride> Peppe Fico, Peppe Fico, ah si sì, è uomo Ecco stiamo chiamando eh. Silenzio, silenzio Lo... Voi della... Radio ascoltatori, non fate Shhh. rumore, mi raccomando zitto, zitto, zitto, zitto buonasera buonasera Pronto. buonasera con chi parlo? con Giuseppe Fico? o Giuseppe Fica? Is. Giuseppe sei diretta... in diretta radio sei in diretta radio la macchina della la musica la macchina della musica allegria buonasera allegria buonasera. Eh, buona... <ride> allora tutto bene? tutto bene tutto bene noi ti aspettiamo ancora in trasmissione eh, ma non quando, mai. quando vuoi venire ci racconti un po' delle tue cose di cosa devo raccontare? Magari mandate? Po magari porti un tuo screw, un tuo sketch, una tua comicità, magari racconto qualcosa che fatto che ti è successo. Infatti non so se ne hai notato, abbiamo pubblicato l'intervista di Magazazza uh, sulla pagina di Facebook, la macchina della musica. Ho capito. Tu sei iscritto? Sì, sì, mi sono iscritto. Eh? Eh, secondo te devono iscriversi Deve anche i nostri nostro... telespettatori? Devi essere un nostro fan, Peppe. Pronto? Pronto? Aspetta, una alla volta eh, Dino anche tu, si devono iscrivere i nostri telespettatori, ne vale la pena? Certo Comunque ragazzi, dovete sapere che mh, Giuseppe Figo sarà presso alla nostra trasmissione come ospite d'onore Quindi... Quindi ci, lo aspettiamo a braccia aperte Vieni sotto le coperte No, sotto <ride> le coperte no <ride> <ride> Non hai niente da dire? Certo, no, vi ringrazio della telefonata. <ride> e quindi? Sì. Eh, spero di vedervi presto e parlare dei miei progetti con voi. Eh, ci fa molto piacere parlare anche con te dei tuoi famosi progetti. E non dimenticare che sabato, il eh, 9 sabato, giovedì, abbiamo la pizza con la magazzazzà. La magazzazza devi sapere che ha deciso di uh, mettersi ai fornelli Tu lo sai Lei sa cucinare soltanto la camomilla Ovviamente con l'acqua calda della fontana L'acqua <ride> calda a bagno eh, Poveretta <ride> Insegnaci qualche tua ricetta a questa povera vecchia Infatti quindi uh, ti aspettiamo Già vedi con la pizzata che insegna anche a Magazzazzà come si fa la pizza Visto che lei non Va è bene. molto capace, le darò qualche colpo di cucchiarella. <ride> Così so' bada. Basta che non è che l'ha da cucchiarella. Per farle ricordare le ricette. Eh, eh, esatto. <ride> e quindi anche la prossima settimana avremo la ricetta di Maga Perfetto, sperando <ride> che se lo ricordi. E se non te lo ricorda pazienza, vuol dire che non è... Ma mi chiama è che paura vecchia. Eh, vabbè, con le mie cucchierate in testa vedrei come si ricorda. Eh, io ripeto, basta che non è che la cucchiarella là carnivora, quella là fatta di ah. carne. Perché no, esiste è di una... Legno. No, quella... Eh, vabbè, se è quella là, vabbè, basta che non è quella... No, vedi che pure Pinocchio lo teneva di legno. Eh, lo so. E Ma quindi... che cosa poi? <ride> La mazzarella di San Giuseppe San eh, ma... <ride> Giuseppe è, è passato, è il 19 marzo Eh sì, ma comunque è sempre ben, ben tornato da noi, diciamo così ah, okay. non mi Grazie, viene il grazie salto. E voi grazie di questa compagnia Tu dove sei in questo momento? Mm? Dove sei in questo momento? A casa Ah, cosa stavi facendo? Stavo litigando un attimo con un'amica Ah <ride> E lo dici pure per radio Vabbè, non vogliamo sapere i dettagli perché sono... No, mi avete salvato in call position Sono, sono cose tue e noi non vogliamo metterci le mani, anzi le zampe <ride> Aspetta, sono Davide, uh, noi è arrivata notizia, da sì. altre fonti ovviamente, che tu hai preparato, uh, cioè che da oggi il tuo cane dorme in casa e Matteo dorme nella sua cuccia Ma non è vero Ah, e non lo sapevo Negato. manco io sta cosa Non è vero sta cosa, chi l'ha detto? <ride> Come non volevi diventare il pen cane di casa fico. Ah, no, quanto mai, non ho mai detto una cosa del genere io No, non mettete cose! Giuseppe li tratta bene i suoi cani. Non mettete i giuci. Ah. Sono però ti devi stare perché Matteo si mangia le piante fuori al giardino. Non è vero. E quelle già sono belle. Come minimo... Poche se le Come, minimo... Come minimo se vuole Giuseppe Giuseppe mi può portare a casa sua per fare il suo giardiniere. Io le piante le pianto. <ride> ah, va bene, se le fai piantare. <ride> Anzi, c'è una pianta che ancora non l'ho mai mostrata a nessuno: è nuova. Però ah. questa è carnivora, questa pianta. Eh, sai che te mangi pure a te, sta, allora. sta, sta, la tengo in un posto dove non batte il sole. Ah, dove che acchiappa là? <ride> si, sì, ma tra poco non l'avrà più, secondo me. È eh, probabile. È eh. <ride> molto. Si, sì, si va a capo Putin. Quando passeranno gli anni. <ride> ah, a proposito, ma lì, ad Ottaviano, che tempo c'è? Eh, c'è cioè, il stesso La tempo. Avevo un scatafascelo diluvio universale. Ah, hai visto Questa questo è andato il sole, lì piove. Casa mai stagione. C'è Pudim, metto cocula a foto. Ma eh, no. No, è brutto da vedere. <ride> Meglio altre cose da vedere. <ride> Vabbè, ti faccio vedere un'altra cosa, allora, i peli, i peli del culo. No, no, non ci tengo da vedere. <ride> non, ti que... ma... non ti aspetto maschile, intendo. In sesso Matteo, femminile. si cala la mutanda su cucuzzolo della montagna. quindi. No, eh, dobbiamo stare attenti che si si siede su cucuzzolo della montagna. <ride> Questa è una cosa che a me non succederà mai. Perché mai dire mai nella perché... vita. Perché io ho il culo vergine il culo che non ha mai cacato se c'è sedere vabbè io sono sono di pa... <laughs> sono che i ah vabbè se questo non ce la righe i pavani, i pavani, i pavani parlamo come pane e, pè, e, pa, e, pa... e palam palam puparulo <h Picasso> ma cagli è un'unica mentalità eh non mettono anche in faccia a lui. i poster fanno i poster hanno regalato uh, date tela bianca ai pittori per far scrivere questa frase Pittate i muri di pagani e loro riscriveranno di nuovo questa frase. Non è un problema. Non hai capito niente, Peppe, eh, di quello che voglio dire. No, eh, questa parte non l'ho capita perché andava e veniva la linea. Allora, ho detto così: che a pagani come fanno un muro nuovo. Come fanno un muro nuovo? Lo pittano in bianco. Poi arrivano i pittori e ci scrivono le frasi. Forza pagani, eh, una pagani sulla mentalità. No, c'era merda. Ma... Eh, cazzo è merda. Ho capito. Scusa, cazzo e merda, non puoi essere tutti e due assieme. Eh, lì ce lo Vabbè, Peppe. Noi ci salutiamo. Ti ringraziamo per Peppe. essere entrati in diretta. E ti benediciamo anche. Grazie Fai e uno... a presto allora. Fai... Fai una delle tue benediz... benedizioni, dai. Salve Massorata Mastorata. <ride> Grazie per la benedizione. Ok. Allora ti aspettiamo, giovedì per le pizze pazze. Va bene. Okay. Ciao Peppe Ciao Giuseppe Ciao, ciao Pazzi ciao. Ciao, ciao Allora Noi continuiamo con la musica Penso che questo è l'ultimo disco che metteremo eh, Voglio solo annunciarlo in modo diverso questo pezzo Questo è un pezzo che ho scoperto io per caso È un progetto italiano eh, Non ho mai capito il pezzo Chi lo fa Perché ci sta scritto Di puntato di Stefano è Antonella Calabrese. Antonella Calabrese è la cantante di questo progetto. Se sì, gentilmente voi post postarci qualcosa su YouTube o sulla macchina della musica nella pagina Facebook ci farebbe molto piacere. Eh sì! Dai, questo pezzo lo ascoltiamo insieme e lo ascoltano anche i nostri ascoltatori no, Lo dedichiamo a Giuseppe Figo Lo dedichiamo al nostro Giuseppe Figo che ci ha appena ascoltato E ci ha fatto e, anche, e ci ha fatto anche la benedizione come lui sa fare un po'. <ride> Molto gentile Molto gentile davvero Ok? Sì Devi dire qualche altra cosa? No, no, possiamo passare con la musica Ok Allora, Antonella che la prende. Allora adesso che facciamo? Adesso siccome dobbiamo salutare perché il tempo è finito, vorrei, visto che oggi Grecia non è venuta a causa del mattempo, uh, vorrei salutare il pubblico insieme a lei. Ok. La vogliamo, allora la, la chiamiamo? Chiamare? Sì. Adesso la stiamo chiamando. Ok, attendiamo la chiamata e vediamo se risponde la piccola Grecia. Che oggi ci è, man ci è mancata tanto. Infatti, e... è brutto fare il programma senza di lei. È la mascotte del della radio. Il programma. Pronto? Pronto? Parlo con Grecia. Ciao, Grecia. Chi è? Sono Matteo su DJ. E Flavio DJ. Sei Buonasera. in diretta radio Ah, sei in diretta nel programma Buonasera, che state facendo? Stiamo facendo ancora il programma Pensi... Abbiamo finito wow. quasi Tu sei proprio il finale del programma Visto che onore Ah, saluto a tutti Eh, saluta, saluta <ride> <ride> Cosa stai facendo? <ride> Arrivederci, tante belle cose Te ne vai? La Roma non va no, adesso con noi dobbiamo fare i resta saluti sta allora... con noi, noi non Buona. ci lasciare dai, sì. la prossima volta ci sarai con noi? al programma? Sì, la prossima volta sperando che non piove, sarò lì no, ti preoccupare, la prossima volta ci sarà il sole verrà l'estate aspetta, i telespettatori non lo sanno in pratica, Grecia non è potuta venire purtroppo perché lei abita uh, in Colonia quindi, Cosa? in Colonia, in Gama al mondo. E che sono qua l'acqua. Quindi, eh, eh, siccome diluviava, stava dilu diluviando, non è potuta venire perché ci vorrebbe una settimana per arrivare qua e poi sarebbe arrivato in pessime condizioni. Cioè, nel senso, l'abbiamo solo buttata la poi nella spazzatura che non serviva più. E quindi. Per questo non è venuta, e abbiamo deciso di salutare il programma insieme a te, visto che tu uh, sei la nostra mascotte. Perché abbiamo visto che prima, <ride> eh, Gentilissimi, eh, prima ci hai chiamato. Però ci stava <ride> la Maga Zaza in diretta. Che e non, non ha, ha risposto perché non sa rispondere al telefono. <ride> eh, abbiamo visto la sì, tua prima chiamata. mi ha chiamato e non mi ha risposto. Gentilissimi, no, c'era la Maga Zaza al posto nostro perché noi stiamo vedendo la casa di Matteo. E poi che è successo? Che la maga Zaza non è capace di fare una camomilla. <ride> Figura di, mm. Figurati di... se sapeva rispondere al telefono. <ride> ok. E maga Zaza, maga Zaza che si fare. Aspetta, è l'ospite d'onore della trasmissione. Maga! Buonasera! <ride> maga Zazza, <ride> eh. Buonasera! Buonasera! Buonasera! Buonasera! Buonasera! Buonasera! Buonasera! non Buonasera! un Buonasera! Buonasera! Buonasera! Eh ma che zazza, è c'è c'è tenuto Eh che è tenuto a tu? I maschietti! <ride> eh? Ti voglio le oggi. Ah oh, io ti ho messo cosa a tappa mannaggia! Ma che c'è c'è, non è Luca Levi che è ma. Comunque grazie, tu lo sai che la prossima, che uh, lunedì prossimo sarà pubblicato il video uh, in cucina con Maga ah va bene pensa che Magazzazzà la prima sua ricetta perché lei eh... Magazzazzà dici come faceva la camomilla la camomilla allora la camomilla, io faccio direttamente l'acqua a sotto un dono e ci metto come si chiama la camomilla rinde una bustina di camomilla che io non lo scavoro, io non lo scavoro, io non lo scavoro, io lo l'acqua io lo taglio po' Ma che c'è, ma che è stato combinando, Ma non si capita! E che storia, i vicerelli, Rormann? ragione, io mi muovo qua, lasciamo posto telecronista qua, eh. A Matteo su DJ. Arrivederci, ma che grazie eh, per essere stata stato ospite. A ma piace Matteo su DJ. Io, a me no, io sono troppo vecchio, troppo venerato per lui. Lui è <ride> giovane, ha bisogno di un giovane sono pure a no! io non mi sono proprio a niente Io ti stata sposata, ma il ma non mi ha più. Sono camposanto. <ride> sono tacci presso. Comunque, io sono di salute, piccolina, io. tengo a che fare, ma c'è mm. e un che mi camomilla e compagno di me. <laughs> Ci sentiamo dopo! No, aspetta, adesso ma arriva Matteo! Buone... Aspetta, arriva Matteo Uè. che deve salutare! Eh. Cioè, tutti, salutiamo Va tutti e tre insieme! Uè, Grecia. grazie! Allora, alla prossima! Eh. Sì, alla prossima! Ci sarò anch'io! Eh, speriamo! <ride> allora raga! Ciao! Raga... Ragazzi, that's sentiamo that's tutti, that's tutti that's quanti Allora, that's lunedì prossimo con la nuova appuntamento della macchina della musica. Hai ah, staccato il dopo, no qui Sì, si sì, è staccato, è staccato Beh, ah, <ride> sì. non voglio Perché se non devo ancora chiamare voglio muovo, me lo voglio, purì Arrivederci Arrivederci, Magazzazzà ah, Arrivederci, arrivederci Ma lei, la Magazzazzà si chiama È la signora Raffenina Sì Ovviamente per uh, il pubblico viene chiamata Magazzazzà ah. Lei abita in uno scandinato Nel profondo scandinato, diciamo, dove c'erano uh, Dove erano nascosti Le catacombe, ecco Dove erano nascosti i cristiani Prima che uh, venissero accettati eh, già, da. No, non ne sa che no. Oh, ma facciamo venire perché c'è fuori e l'ostra con te che compagno bene. Non è la cambomilla. Eh, ho oh, cambomilla, scusatemi. Ok, arrivederci, magazzà. Grazie Ciao. per essere stato in trasmissione. Uh, Flavio? Uh, noi dobbiamo salutare Ah si sì. Io Siamo, fare un saluto uh, a un mio amico Io voglio salutare la mia amica Giussi Il mio, eh, il mio amico Fausto Ronca Fausto vuole... Stai attendo che chiameremo anche te <ride> Presto sarai la nostra vittima eh. Io voglio salutare il mio amico Federico di Salerno E, e poi... tutti quelli che abbiamo chiamato statero. Ah Giuseppe Pepe Giuseppe Fica, eh, Figo Abete a Ah no, Pino, Pino, Pino, Pino ecco, Cosimino e, e poi abbiamo chiamato Grecia E, l, e la signora Rafflina Rannata che sarà nella prossima puntata In trasmissione In trasmissione è, se non si Avremo, avremo un'altra puntata peggiore di questa eh. Dove farete più risate di questa, di questa qua Allora mi raccomando non, non mancate Iscrivetevi anche alla pagina Facebook Uh, così ogni volta che noi uh, pubblichiamo un video Vi arriverà un'email direttamente da Google A posto Penso che possiamo salutarci The end uh, Arrivederci uh, Ci vedremo la prossima volta E la prossima puntata avremo alcuni ospiti Tipo il mago Gennaro D'Aurea Ah è vero E poi non vi dimenticate Che prima della, punt della diretta Viene sempre pubblicato il video il video, video divertenti Il prossimo video come già vi ho detto Che lo troverete su youtube Oppure sulla pagina facebook La macchina della musica eh, Sarà quello di in cucina con Maga Zazza. Ok abbiamo finito Vi aspettiamo eh. Eh, Mettete sempre un mi piace Se vi piaciamo su facebook e su youtube A posto Io metto la sigla <ride> sì. Ciao a tutti Ciao La macchina